G -G Quei troppi dimonsarroundi Quei troppi dimonsarroundi Pensano solo a distrarmi Io penso a me stesso, a portarmi avanti Io penso ai liquori e mischiarli Ricordo anche quando passavo i miei giorni per strada Capivo, Mi hai detto alzati ma era difficile, credimi Non avevo motivo di svegliarmi Quindi l'hanno fatto i miei demoni Potessi non tornare indietro La pioggia sbattevasi sul marciapiede Io tutto bagnato non sentivo niente E camminavo poi mica correvo Quindi se dormi io non lo accetto Perché non siamo diversi L'ho fatto ci sono riuscito Ho riempito sei passi sì, con il mio sangue Non puoi fermarmi e eh, l'hai capito Quei truppi di me Pensano solo a distrarmi Io penso a me stesso A portarmi avanti Io penso agli cuori e mischiarli Ricordo anche quando passavo i miei giorni per strada E a perdere tempo Vivevo portando danni e condotti Giro di giorno ma senza uno scopo, io non ritorno, cambio scenario, ovunque vado, tanto non cambio. Se guardi bene, qua è tutto distorto. Ora vedo chiaro, vedevo sfocato, non respiravo come soffocavo. Ora respiro fumanti, sembra già strano Ma mi sembra giusto se non penso a un Passato si sì, sei nel mio back Stavamo strafatti con il culo a terra Ora siamo fatti in studio la sera Ho fatto un errore, non vorrei si ripeta Stavamo all'angolo piccoli, non avevamo più stimoli Vengono i privi a pensare che sì, tutto è successo Abbiamo sbagliato, era il nostro intento Quei truppi di monstros around me Pensano solo a distrarmi io penso a me stesso, a portarmi avanti Io penso ai liquori e mischiarli Ricordo anche quando passavo i miei giorni per strada E a perdere tempo Vivevo portando danni e condanna Ora su un altro livello Tu sei una merda all'esterno e all'interno Non mi hai mai capito pensavi di sì Imprimo la musica, rimani in eterno Tu cosa cercavi di dirmi? Tu cosa cercavi di dirmi?